carissimi le nostre curiosità eh, sì, diciamo così aumentano perché eh, abbiamo pensato di affrontare un tema un po rognoso un po sicuramente grande curiosità ma un po rognoso cioè le parole di gesù nei vangeli che sono state dimenticate cosa vuol dire sono state dimenticate primo si leggono e non si capiscono secondo si leggono e non ci facciamo caso perché abbiamo nella mente altre cose Terzo, non sono mai predicate, non esiste che si predichino queste cose. Quarto, abbiamo letto migliaia di volte ma non ci abbiamo mai fatto caso. Quinto, non è possibile ricordarle perché spesso nella nostra cultura mancano dei prerequisiti. Voi sapete che una delle nostre mission editoriali è proprio quella di recuperare, se è possibile, dove è possibile, non è sempre possibile, ma dove è possibile recuperare un po' quello che qualcuno direbbe la Weltanschau, eh? il contesto storico, il mondo che ci sta dietro. Ehm, ne approfitto per dirvi se, se volete iscrivervi al canale, siete, eh, ci fate un grande, una grande cortesia, e attivate la campanella, quella che vibra, in sotto così sarete aggiornati sulle nostre, sulle nostre, sui nostri aggiornamenti e iniziamo proprio con Matteo, Matteo capitolo 23, Gesù dice una frase che io non voglio commentare, non voglio commentare, leggo soltanto questo mezzo versetto, perché nella nostra testa noi abbiamo un mondo e questo mezzo versetto non lo ricordiamo, quando diciamo dice, ma non ho mai sentito, non ho mai sentito questa roba, no, eh, proviamo, capitolo 23, Gesù si rivolse alla folla dei discepoli e disse, versetto 2, sulla cattedra di Mosè si sono seduti scribi e farisei, mi fermo. Quando Gesù inizia così, parla scribi e farisei, la nostra mente dice, ah, sulla cattedra si sono seduti scribi e farisei, eh, per forza, gente senza autorità, non, Gesù ha l'autorità, che è vero, eh? cioè che Gesù ha l'autorità sì, però e poi ecco, partendo già con gli scribi e farisei, quello che viene dopo pa proprio passa. Passa sulla testa, non lo vediamo. E infatti, quanto, quanto vi dicono, o sé, ma, fatelo. E ascoltatelo o osservatelo. Punto. Dice, no, ma va avanti. Punto. Non c'è il punto ovviamente. Punto. Sta scherzando? È una frase apodittica? Perché dice Osevinish? Ma Perché usa un termine della Torah per dire dovete fare e osservare quello che loro dicono. Scrivi e farisei. Ma è vero che si sono seduti sulla, sulla carta di Mosè, certo, li ha portati su lui 70 anziani e quindi i successori dei 70 anziani per l'imposizione delle mani sono quelli che sono, erano all'epoca. Ehm, adesso un po' meno perché gli stessi dicono che non c'è cioè, più la scechina, quindi è un problema, ma all'epoca di Gesù era il grande Sinedrio. Decidevano cosa fare, come non fare, come interpretare, come vivere le leggi pratiche. Cioè andava là e si diceva, io penso così, io penso così, lui diceva, no, ma va bene, questo va bene. Oppure, anche senza bisogno di andare al Beddín, il Sinedrio, potevi andare da qualunque rabbino. Paolo è andato da Gammalia a Rishon, per esempio. Ripeto la frase, Gesù dice quanto vi dico, quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, punto. Perché dopo dicendo ma non fate secondo le loro opere perché dicono e non fanno, ecco da lì dopo riparte, riparte perché dopo legano infatti pesanti i fardelli e poi c'è tutto, oh, oh, oh, oh, che qua è guai, guai, guai, no? Che per noi guai e accidenti a voi. In greco ha un valore un pochino diverso, è oioioioi, oi, oi, oi", ebraico, è un grido di dolore, è un grido di dolore, non è guai. In italiano è guai, che traduce in greco guai, che però in greco vuol dire un'altra cosa. Traduce lo oioioioi oi, oi", in ebraico, che è un'altra cosa, è un grido di dolore, di disperazione, proprio di una tristezza infinita, che ti, ti vuole mettere, a, come devo dire, ti, ti vuole mettere sulla buona strada, è un uro disperato, come una madre, oh, io, io. Cioè, è più, sembra più un pianto greco che una minaccia, non è una minaccia, Gesù non minaccia, non incrina la canna spezzata, non la, il, il, il, il focerellino fumicante non lo spegne. Ed è così vero quello che vi dico che al versetto 20, sì mia nonna, versetto 34, che ci vedo molto bene, Così vero quello che vi dico, che al versetto 34 dice, dopo tutti questi io-io, dice, perciò ecco, seconda frase completamente dimenticata, completamente dimenticata, completamente, che rimaniamo estere, esterefatti e vi garantisco che in greco è così, io vi mando profeti, vabbè sì, non più sa profeti, sì, Agabo è un profeta, poi dice, sapienti e scribi. Che sarebbe, Chachamim e Sofetim. gli scribi sono gli stessi di prima, ripeto il versetto di prima, quando ehm, sulla catra di Mosè si sono seduti, si sono incattedrati, gli scribi e i farisei, stessa parola, fate e osservate quello che dicono, punto, e qua dice, perciò ecco io vi mando, Profeti, io vi mando, io, dice Gesù, io vi mando, profeti, sapienti e scrivi, che poi succederà quello che succederà, saranno perseguitati, li ucciderete, li flagellerete nelle vostre sinagoghe, ok. Però Gesù ha detto che gli manda i suoi scrivi, scrivi come quelli, e dice dei farisei: dice, voi dovete fare quello che vi dicono, punto. Fare e osservare. Che è esattamente quello che dice la Torah. problema eh? dove sono gli scrivi e, e Hasamim, i chasamimi sapienti? I profeti lo posso capire, ci sono, i nati degli apostoli se ne parla, ma le altre due categorie che fine hanno fatto? Ma la frase che chiude un po' il cerchio in questo capitolo 23 sentite cosa dice in uno di questi oi oi oi guai guai guai frase che conosciamo ma perdiamo metà versetto versetto 23 guai a voi scrivi e farisei ipocriti che pagate la decima della menta cioè pagate la decima della menta della neto e del cumino poi dice trasgredite le prescrizioni più gravi della torah quelli quindi de, de Roita, non della rabanan, queste sono cose della rabanan, in armaico dei rabbini dei maestri fate bene dopo lui dice ma quelli della torah sono più importanti no ecco e dice la giustizia, la misericordia, la fedeltà, che sono i tre cardini della Torah. Queste cose bisognava praticare. Ecco, cioè, noi diciamo, vabbè certo, giustizia, misericordia e carità. Solo cioè, che dopo il versetto va avanti, dice senza omettere quelle, cioè la decima della menta, del cumino e della neve. Bene, io non voglio commentare, voglio solo eh, far emergere questi tre testi. Voi poi li collocate in qualunque contesto cristiano vi E li ripeto, il primo, sulla carta di Mosè si sono iscritti, si sono seduti, si sono incattedrati farisei e scrivi quanto vi dico, no loro, dice quanto vi dicono, fatele osservato, punto. Poi l'altro versetto, io vi mando profeti, chachamemi e soffettim, cioè vi mando profeti, sapienti e scribi, Gesù manda i suoi scribi, io francamente non li ho mai visti, comunque lui lo dice, o scherza ma non credo, e poi ipocriti, pagate la decima della menta, del cumino e dell'aneto, però trasgredite d'eroita, e soprattutto i tre pilastri, giustizia, misericordia e fedeltà. Queste cose bisognava praticare, ma senza omettere quelle altre. Domanda. È uno scherzo all'interno dello stesso discorso per tre volte? Po poniamoci questa domanda. Parla di salvezza? qua, Sta parlando di salvezza, di... O il Signore dice quello che nella sua autorità, e sì, perché, e poi concludo, facciamo la quarta frase strana, sempre di questo capitolo, a un certo punto, al versetto 37 Gesù dice anche: questa, ricordiamo l'ambientazione, ma noi ricordiamo l'ultima parola. Anzi, qui un pronome, dice, Gerusalemme, Gerusalemme, che uccidi i profeti e lapi di quelli che ti sono inviati, sentite cosa dice Gesù. Quante volte ho voluto raccogliere i tuoi figli come una gallina raccoglie i pulcini sotto le ali e voi non avete voluto? Domanda. Gesù, quando l'hai fatto nei 33 anni? A cosa ti stai rifacendo? Chi sei tu? Sei davvero il Dio dell'Antico Testamento che parlava ai profeti? Sei davvero il Dio della Testamento che... che Gerusalemme, hai voluto raccogliere i tuoi figli? Hai voluto, e tu, e tu ti sei ribellata? Quante volte ho voluto? Quante volte? Gesù quante volte ha voluto? A cosa si stava riferendo? Qui sta dicendo che lui ha la massima autorità perché lui è Dio tra noi, Emanuele. Poi ci fa, ci dice tre cose. e spariscono completamente dalla memoria ecclesiale. Non, non commento, potrei commentare i tre versetti, non li commento, vi lascio la domanda. La prossima volta vedremo altri versetti dimenticati di Gesù. Ciao, alla prossima!